salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr Camarium. non mi stancherò mai di chiedervi di iscrivervi al mio canale a questo punto vi presento un progetto che ho stampato in questi giorni, l'Arca di Noè per realizzare quest'Arca ho utilizzato le misure che sono scritte nella Bibbia, quindi non mi sono inventato niente in descrizione vi metterò anche i versetti, così potete tastare, constatare anche voi l'esattezza di quello che vi sto uh, dicendo perché molte volte nelle illustrazioni nei libri per ragazzi ci viene fatto vedere arca a forma di banana con tutti gli animali che escono uh, di fuori in realtà non è proprio così um, non voglio fare un oggetto di studio o uh, di religione perché sul mio canale di religione non ne parlo. Sì, ho parlato anche in un'altra occasione di evoluzione, ma solo allo scopo scientifico, giusto per dimostrare che non, pro non è proprio quello che uh, dice la scienza riguardo all'origine della vita. E, e vi invito anche a andare a vedere questi due o tre video che ho realizzato. Quindi a questo punto uh, vi lascio... a ah, voglio ricordare che in descrizione metterò anche il link... Di questo file che potete andare a stampare rispetto a questa versione qui ho aggiunto anche degli animali e ho allargato anche la porta centrale perché per sbaglio l'ho fatta troppo piccola perché della porta centrale eh, la bibbia non parla quando è larga allora mi sono andato per idea eh, che gli animali che entravano tra elefanti e giraffe allora ho, ho riproporzionato le dimensioni in base a questi animali che entravano nell'arca quindi a questo punto vi auguro una buona giornata e se non l'avete fatto in questo caso mettere un bel like arrivederci